Questa volta da alta fedeltà il punto vendita a Calco in provincia di Lecco mi sono davvero divertito. Il punto vendita è molto grande e al primo piano ci sono già due sale, una più piccola che non vedete in questo video ed ecco invece la sala nuova, quella grande scelta per far ascoltare le nuove 801 D4 l'attuale ammiraglia di Bowers e Wilkins in una delle finiture più riuscite all'interno di un sistema con il trittico pre più finali classe E, sorgenti digitali Marans e Naim e una serie di elementi produttivi per mostrare alcune chicche costruttive dei nuovi diffusori. Con una rampa di scale si accede al piano inferiore particolarmente ricco di sale d'ascolto che sono ben 6 per un totale di ben 8 sale complessive. Quello che vedete è Carmelo ed è il responsabile della eccellente calibrazione del sistema con la nuova serie 700S3 di Bowers e Wilkins, mosse dalla coppia di Marans AV10 ed Amp10, che vedremo tra poco. Prima di arrivare nella sala cinema, giusto uno sguardo ad alcune delle altre salette del punto vendita, quasi tutte tempestate di Bowers e Wilkins con amplificazione Marans e Naim. Ed ecco infine la sala cinema, perfetta al massimo per 5 persone a sessione, ma che ne ha accolte purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista, molte di più. Davanti ai lati ci sono le 702 D3 con driver rinnovati e un cabinet molto più snello. Chissà come sarà la scena in stereofonia pura. Tra i due sub a sinistra un Bowers da 10 pollici a destra un 12 pollici di Definitive Technology, c'è il sorprendente centrale HTM 71 S3, l'elemento che mi ha sorpreso di più. Come surround abbiamo le 704 S3 e dietro ci sono le 705 S2, un po' più larghe, vedete? E sopra c'è infine il proiettore laser Epson LS11000. Nel mobile porta elettronica, ecco il nuovo Premarans V10 da 15 canali più 4 subwoofer e subito sotto il poderoso finale AMP10 da 16 canali. Come sorgente, il Ravon X200. Ed ora giusto un paio di commenti dal pubblico. Sessione 8 e 30. Io mi metto qua così almeno. Ci sono tutti puristi qua, ragazzi, niente <ride> colore, eh, io ho mica tanto. O oh, sbaglio? No, sì certo, la dinamica in certi brani era veramente incredibile. Soprattutto in 007, devo dire che era forse il, il pezzo che conoscevo meglio, ecco, diciamo. quindi avevo più riferimento. Tocca allora, voi. qua davanti la scena, beh, il centrale è fa tutto lui in pratica, si sentono le casse laterali certo. forse il di dietro mancava un po', E eh sì, se so. siete un po' più avanti e avete tre dietro che esatto. vi coprivano magari sì. Sì, sì, sì. si sento meno, però la e scena poi... è, sì. è grande il centrale è bello, vero? Io, sì, io ascolto soprattutto musica più che film perché poi le immagini non ho un video, un televisore, però la musica a me piace e tanto. Con un impianto così va, bene, va benissimo che per sì, sì, questo è il vantaggio, che uno può usare un impianto del genere anche in due canali. Sì, magari così larghi no come dicevi. No, no, così no. no dipende dalla sala che ha. Sì, sì, sì. Vabbè, Qui era, era difficile, non era possibile spostare anche i parasound.